Buongiorno a tutti e benvenuti all'ultima lezione del corso nel quale, come già noto, risolviamo questa prova d'esame di settembre dell'anno scorso. Si tratta appunto di un altro esercizio che lavora sul dataset sulla piramide dei cibi, ma ovviamente lo fa in modo diverso rispetto all'esercizio precedente. Proviamo a dare un'occhiata anche qui al testo, eh, si definisca il tipo di porzione, il nome assegnato a una porzione identificato dal campo portion display name della tabella portion. Due tipi di porzione per esempio sono cap e sandwich. Si noti che esistono molteplici porzioni, portion ID, nel database per ogni tipo di porzione. Ad esempio ci sono 445 diverse porzioni che siano di tipo cap. Uh, andiamo a leggere fino al punto C poi andiamo a capire nel database di che cosa stiamo parlando uh, si permette all'utente di inserire un valore numerico intero C nella casella calorie quindi che abbiamo qua e alla pressione del test analisi si costruisca un grafo semplice pesato non orientato i cui vertici rappresentino tutti i tipi distinti di porzione per cui esista almeno e eh, questa è una clausola importante almeno una porzione un portion id le cui calorie siano inferiori al valore c specificato allora di cosa sta parlando questo testo andiamo a prendere il database nella tabella portion a tabella portion abbiamo un portion id abbiamo un portion display name che sono i nomi che vogliamo eh, selezionare e come vedete il display name molto spesso è ripetuto qui facciamo l'esempio di cap che compare più volte eh, la stessa nome di porzione quindi cap può essere associata come ci dice il testo chiaramente a portion ID diversi ehm, con un numero, che abbiano un numero di calorie anche diverso tra di loro allora il numero di calorie lo troviamo, lo troviamo nelle nostre tabelle dunque da qua calories qua in fondo quasi verso la fine della tabella ehm, quindi Pur rimanendo fermo il nome della porzione, ad esempio CAP, questo in realtà porterà con sé molti diversi tipi di Portion ID e ciascuno di quali avrà un suo tipo di calorie. Ciò che dobbiamo fare noi è selezionare l'insieme di display name per i quali il numero di calorie corrispondenti sia, ci dice il testo, minore di una certa costante C specificata quindi la prima operazione che dovremmo fare sarà riuscire a trovare quali sono questi tipi distinti di porzione andando semplicemente a interrogare la tabella, la tabella portion allora apriamo una, una query proviamo a vedere innanzitutto quali sono i nomi, i nomi di porzioni i eh, allora, dalla tabella portion ah, from portion andiamo a prendere i display name che sono richiesti mh? e andiamo a prenderli distinti tra di loro distinct portion display name mh? quindi eseguendo questa query eh, ah c'è di nuovo il problema di portion che va messo tra virgolette, per essere, non essere confuso con una parola chiave, distinct, magari ci mettiamo anche una C, e prima o poi distinct, riusciremo a scrivere una query sinteticamente corretta. Ok, in questo caso abbiamo ottenuto eh, 714 eh, diverse porzioni, nomi di porzioni, tutte diverse tra di loro. Mm? Eh, queste sono tutte. Noi dobbiamo selezionare solamente quelle... Eh, in cui il numero di calorie eh, calories sia minore leggiamo bene il testo inferiore al valore c quindi minore non minore uguale a un valore specificato Non so possiamo dire 100 allora se è così riesego la query da 714 righe ne abbiamo solamente più 355 mm? eh, magari facciamo una cosa carina e li mettiamo in ordine alfabetico Portion display name. Quindi questo è l'elenco delle porzioni che eh, hanno un numero di calorie minore di 100. Chiaramente man mano che io riduco questo valore, quindi più è piccolo il valore di C, minore sarà il numero di porzioni eh, che sono compatibili con questo vincolo. Quindi sono scelte 217, scendo 139, vediamo un po', scendo sotto i 10 ne ho ancora 57... E chiaramente no. le, il tipo di porzione saranno diversi mh? saranno uh, inferiori ok um, quindi sappiamo che fino a 100 possiamo fino a 10 possiamo spingerci tranquillamente ci sono ancora uh, alcune decine di cibi um, compatibili questa query è quella che ci servirà mh? per costruire il grafo perché il grafo uh, il cui, ha, ha i vertici rappresentati esattamente dei tipi di porzione eh, le cui calorie sono inferiori a C quindi essenzialmente eh, questo elenco di questa query mi dà esattamente i vertici del grafo poi bisognerà costruire chiaramente gli archi ma possiamo cominciare già a implementare i primi punti eh, del, dell'esercizio eh, leggendo il valore delle calorie eh, col tasto analisi creando almeno la, la prima parte del grafo cioè i vertici no. allora poi passiamo no. al codice quindi io qua ho il progetto base che era stato consegnato in, quel, in quell'appello e andiamo un po' a vedere qui c'era già una classe portion però non è quella che ci serve direi Perché non, io non, non, non prenderei come vertice del grafo questa classe portion eh, perché questa portion, come vediamo, è una classe che si basa sul portion id, quindi la, la singola riga della tabella. Eh, noi in realtà eh, possiamo avere tante, l'abbiamo visto nel, nel, nella query, tante portion diverse che abbiano stesso, lo stesso display name. Quindi se io usassi questa classe portion non farei la cosa giusta perché rischierei di avere tante portion diverse quando in realtà per me il display name è uno solo e quindi deve contare un solo vertice del grafo. Quindi questo è un caso un po' particolare in cui l'unica informazione che mi serve per costruire il grafo è solamente il display name. Poi se voglio leggermi le portion e memorizzarle separatamente, questo è un altro discorso, ma ai fini della creazione del grafo io direi che mi basta solamente il display name, non mi servono altre informazioni. Questo display name significa che o creo un oggetto che contiene solamente il display name, oppure in questo caso è talmente semplice che potrei decidere di usare direttamente un grafo che contenga delle stringhe al suo interno come tipo di vertice quindi possiamo partire creando un grafo il cui vertice sia semplicemente una stringa eh, proprio perché non abbiamo un oggetto che in modo univoco rappresenti l'informazione del, del, del vertice stesso quindi nel nostro model possiamo predisporci per definire una classe grafo eh, che private Graph. graph lo andiamo a prendere da jgraph ovviamente, il cui tipo di vertice sia semplicemente una stringa e il tipo di arco. Dunque andiamo a leggere il testo, ci dice che il grafo deve essere semplice, pesato, non orientato, pesato, quindi default weighted edge. Default weighted edge, mm. graph. Quindi questo è il, eh, il tipo di dato. Che, eh, che ci serve rappresentare a questo punto eh, possiamo definire una funzione eh, scusate public eh, per creare il grafo che eh, ovviamente dovrà ehm, basarsi sul valore di calorie il valore di calorie è un valore c specificato un valore numerico intero allora anche se noi nel database sappiamo che le calorie sono un numero che viene a volte rappresentato come valore frazionario l'interfaccia ci dice che invece c deve essere un numero intero okay? quindi il metodo crea grafo riceve c e poi creerà il grafo ovviamente sulla base di ciò che ha ottenuto quindi, eh, ops, qui ho fatto... quindi riceverà un intero che sarebbe il valore c arriverà dall'interfaccia utente e sulla base di questo deve creare il nostro grafo. Crea grafo eh, quindi dovrà basarsi su una query che il nostro DAO farà eh, esattamente quella che abbiamo tentato prima in modo interattivo. Quindi apriamo il DAO e aggiungiamo magari in testa un nuovo metodo che sarà una lista a questo punto di stringa perché abbiamo deciso che semplicemente lo rappresentiamo come stringhe semplici no? il, nostro, il nostro grafo eh, in queste stringhe eh, possiamo eh, get portion come si chiama? portion name vero? portion display name portion display names int c sempre come parametro che, che dipendono da quel parametro C e questo lo, fa, lo usiamo per eseguire l'interrogazione SQL corrispondente a quella che abbiamo testato prima interattivamente che è questa quindi copia di qua incolliamo in Eclipse e mettiamo a posto come al solito gli spazi, gli capo e al posto della costante 100 chiaramente mettiamo il parametro Ok, a questo punto hm, abbiamo sempre le solite righe di eh, JDBC no, da, da implementare, quindi apriamo la connessione, uguale dbconnect.getConnection, avuta eh, avuto la connessione, creiamo lo statement, prepared, sta, pre, prepared statement uguale, prepare, non prepare call, prepare statement, qua, a cui passo questa stringa SQL che abbiamo definito prima, ovviamente tutto questo va dentro un try-catch, oramai lo sappiamo, lo metto qui dentro per comodità, e eh, ricordo di chiudere la connessione, ok, a questo punto lo statement va eh, impostato col numero di calorie specificato dal parametro C, quindi st.set, un parametro di tipo intero al primo posto del valore C che ho ricevuto, e a questo punto posso eseguire, result set, es eseguire la query, execute query. Eh, ho avuto questo result set posso eh, generare e restituire il risultato. Il risultato sarà una lista di stringhe, eh, una nuova array list: array list, Ok. Di stringhe eh, e per ogni risultato della riga, while result.next eh, semplicemente aggiungiamo alla lista add, result.getString della colonna che si chiama portion display name. E questo ci dovrebbe permettere semplicemente di restituire dopo aver chiuso la connessione ovviamente il risultato in caso di qualche problema di qualche eccezione possiamo ritornare null così generiamo un problema al, al model che dovrà gestirlo allora questo è la, il metodo del DAO che abbiamo creato essenzialmente essenzialmente per eseguire questa query che riceve appunto in ingresso il parametro soglia e genera in uscita la lista di eh, questa lista di portion display name Sotto forma di stringhe fatto questo, torniamo nel model e usiamo questo metodo. Quindi, il nostro Crea Grafo come, come prima cosa dovrà eh, istanziare un food DAO, eh, new food DAO e eh, creare una lista di vertici eh, che sono del, del grafo semplicemente prendendo tao.getPortionDisplayNames col parametro c che abbiamo specificato. List va importato da java.util e siamo a posto. Questi sono i nostri vertici che arrivano dalla prima, dalla prima query. Allora a questo punto siamo pronti per creare il grafo che sarà un nuovo grafo semplice, pesato e non orientato ce l'abbiamo scritto qui quindi sarà new simple weighted graph se non sbaglio simple weighted graph eh, pesato quindi default weighted edge default weighted edge.class come parametro del costruttore e a questo grafo semplicemente aggiungiamo questi vertici, point, eh, scusa, graphs, punto, graphs, preso da org.jgrapht, add all vertices, al grafo dis.graph, i vertici che sono i vertici del grafo che abbiamo appena creato e mh, ovviamente questo non è finito, non è il grafo completo perché mancheranno poi ancora i, ehm, gli archi, mh? però possiamo cominciare a già a testare questa prima parte di programma, come sempre adottiamo la regola che scriviamo qualche riga di codice e la testiamo subito. Allora per proprio banalmente eh, out.printline stampiamo il grafo, tanto non sarà poi ovviamente questa stampa la toglieremo perché sarà troppo verbosa e ci manca semplicemente il richiamo del metodo crea grafo all'interno del controller quindi mi sposto su di un livello e entro nel controller do una rapida occhiata qui nel progetto base il model era già stato definito all'interno del controller c'era già definito un metodo set model e questo metodo set model andiamo all'entry point era già stato richiamato all'interno dell'entry point quindi queste cose Fortunatamente erano già pronte per me nel progetto base, altrimenti le avrei dovute fare a mano. Quindi verifichiamo sempre che il modello sia collegato nel controller, altrimenti lavoriamo vuoto. E eh, sulla, sulla prima azione dell'utente, noi abbiamo questo eh, bottone che si chiamava eh, analisi, button analisi, al quale è associato un evento un'azione che sarà probabilmente l'azione crea grafo, per sicurezza dovremo andarlo a vedere nell'fxml Prendo l'fxml per vedere qual è l'event handler, la funzione che abbiamo associato al bottone analisi che è quello che ci interessa, il bottone analisi è questo, l'ho selezionato, vado su code e mi dice che effettivamente il button analysis chiama il metodo do crea grafo. quindi questo è il metodo che dobbiamo implementare nel controller nel controller eh, crea grafo cosa farà? beh innanzitutto deve estrarre il valore di c eh, e quindi prenderà prima di tutto lo, lo estrago come stringa eh, c, eh, c come stringa chiamiamolo cs lo prendo dal campo di testo che si chiama calorie, guardiamo l'fxml è questo campo di testo che si chiama calorie, txt calorie, uh, getText, e poi da qua ovviamente cerchiamo di estrarre un numero intero, cerchiamo di estrarre uh, integer, no devo però definirlo fuori, scusate perché mi serve dopo integer c c uguale integer.parsint di C come stringa e catch number format exception. Exception: Ex. nel caso in cui ci sia un'eccezione, chiaramente l'utente non, non aveva scritto un numero corretto e quindi ehm, stampiamo un messaggio txt result.append text di eh, errore il valore cs non è un valore numero intero a capo Okay. e poi chiaramente interrompiamo l'esecuzione di questo event handler perché non c'è più nulla da fare quindi da qui in poi il valore di c è corretto quindi potrò chiamare il model per creare il grafo, model. Crea grafo con C. proviamo a questo punto dovremo avere la catena completa proviamo ad eseguirla me la do solo a mettere la password di accesso al database perché ce l'ho diversa e possiamo eseguire la prima parte del programma quindi vado in run sul main scrivo eh, se clicco analisi mi dirà che il valore non è un valido numero intero vabbè qui dovrei verificare prima che non sia vuoto ma eh, l'importante diciamo è non avere delle eccezioni provo a scrivere 100 clicco su analisi e lui mi creerà un grafo di cui abbiamo a questo punto eh, vediamo ovviamente solamente i vertici indicati qua in console sì, e per ora gli archi non ci sono sì, mm? però qui direi che la prima parte hm? la creazione dei vertici l'abbiamo fatta allora prima di dimenticarmelo facciamo un piccolo commit vado su un branch che chiamo soluzione e faccio un primo piccolo commit di questa parte di codice dentro branch soluzione eh, creazione dei vertici del grafo così se succedesse qualcosa comunque ce l'ho nella storia questo, il codice fino a questo punto adesso ci occupiamo quindi della creazione abbiamo creato i vertici dobbiamo creare eh, gli archi e eh, nel punto, eh, è anche, diciamo così, predisporre il contenuto di questa tendina, tipo di porzione eh, predisporre il contenuto di tendina conviene farlo subito no? non appena abbiamo creato il grafo eh, abbiamo l'informazione su quali siano i vertici e quindi possiamo popolare la tendina io quindi questo lo farei subito prima di passare alla creazione degli archi se no poi ce lo dimentichiamo eh, quindi questo però significa che il controller deve poter conoscere quali sono eh, i vertici del grafo e quindi al modello dovremmo aggiungere un metodo per rendere pubblici i, i vertici del grafo quindi possiamo public eh, list di stringhe get vertici o get eh, vertici del grafo allora questo metodo cosa può fare? Eh, potrà eh, restituire, noi abbiamo ovviamente eh, this.graph.vertexset e questo mi restituisce già un insieme di stringhe. Allora il problema qual è? Che se io uso questo eh, mi restituirà un insieme e quindi le, le, i nomi delle porzioni saranno in ordine sparso. Cioè noi avevamo fatto fatica per riuscire a, a estrarle, fatica insomma, abbiamo avuto un order by per riuscire a estrarle in ordine alfabetico mentre invece il vertex set me lo restituirà in ordine casuale. E non serve neanche a questo punto riconvertirlo in lista e, ehm, e, e rimetterlo in ordine chiaramente. No? Quindi quello che converrà a fare eh, magari è ricordarsi cosa che non avevamo fatto ricordarsi questa lista di stringa dei vertici che avevamo semplicemente usato per creare il grafo ma sotto forma di lista l'abbiamo poi dimenticata perché poi i vertici li possiamo solamente ottenere sotto forma di, ehm, di eh, insieme sotto forma di set quindi a questo punto io direi eh, cerchiamo di eh, ricordarci già la lista ordinata dei nomi quindi la andiamo ad aggiungere tra i vari parametri private lista di stringhe vertici quindi questi vertici non saranno più una variabile nuova ma diventa una variabile distanza del, del mio modello che la inizializzo qua e quindi a questo punto ce l'ho già pronta per essere ritornata al model, no, questo è semplicemente per preservare un ordine che io avevo nel momento della query ma poi quando sbatto i vertici nel grafo quell'ordine rischio di perderlo perché eh, gli stessi, quella collection viene memorizzata sotto forma di set fatto questo quindi a questo punto è banale per il controller dopo che ho chiamato la crea grafo, andrà a popolare la tendina tendina che, torniamo su era un oggetto di tipo combo box, io a questo punto ho deciso che ci metterò delle delle stringhe come tipo di valore e quindi lo vado a popolare sotto eh, box eh, porzioni.getitems.clear cancelliamo le eventuali item che ci fossero prima in questa tendina in modo che poi quando cambio il numero di calorie la tendina viene cancellata e ricostruita no, no, non rischiamo di di, di avere dei valori vecchi per errore e quindi poi box porzioni invece ci aggiungiamo getItems, ha i suoi item delle porzioni, items, add all, la collezione model.vertici del grafo. Quindi questa piccola modifica dovrebbe già aver popolato la tendina all'interno dell'interfaccia, proviamo a vedere funziona, quindi mettiamo 100, clicco su analisi e questo ecco qua, mi metterà i valori all'interno della tendina. Ok, quindi a questo punto possiamo passare finalmente alla vera creazione degli archi. Allora, il punto D mi descrive eh, che cosa quali sono le caratteristiche degli archi? Gli archi rappresentano il grado di correlazione tra i tipi di porzione e devono essere inseriti nel modo seguente. Esiste un arco tra due tipi di porzione se almeno un cibo che è identificato da un certo food code viene servito con entrambi i tipi di porzione. Quindi vuol dire che noi abbiamo una porzione um, cap, un'altra porzione diversa e vado a cercare se ci sono dei food che sono eh, serviti, questi cibi, in entrambi i tipi di porzione. Si capisce un po' meglio se andiamo a guardare il diagramma del, eh, dell'entità relazione del database, noi abbiamo le nostre portion, che sono qua sotto, queste portion noi le abbiamo diciamo, raggruppate per display name, però per un determinato display name ci saranno molte portion ID, e per ciascuna portion id ci potranno essere dei food allora eh, io mi sto chiedendo esiste un food eh, date due porzioni due nomi di porzioni due display name e quindi si porteranno dietro tante porzioni di ciascuna eh, il food code corrispondente a questa portion id eh, esiste in comune tra due porzioni diverse? detto in modo diverso torniamo alla query. se io ho eh, un, che so, una barra e una bottiglia eh, esiste, eh, o una lattina esiste almeno una, eh, un cibo che possa essere servito o come lattina o come bottiglia o come barretta ecco questa è la, è la domanda che ci stiamo facendo mm. Quindi stiamo cercando, non ci interessa tutta la parte relativa ai condiment, e tutto sommato non ci interessa neanche il nome di questo food, l'importante è che questo food comune esista. Poi se esiste, se esiste dobbiamo andare a eh, calcolare il peso dell'arco che dobbiamo aggiungere, dato come numero distinto di cibi serviti con entrambi i tipi di porzione. Quindi quanti, quanti food diversi hanno questa proprietà, di essere presenti in entrambe, in entrambe le, ehm, eh, i tipi di porzione, okay? Allora proviamo a tradurre questo ragionamento sotto forma di query. Eh, noi dobbiamo quindi prendere due, porzioni, eh, due eh, tipi di cibi diversi e ciascun tipo di, tipo di porzione e ciascun tipo di porzione corrisponderà a un suo portion ID. Mm? Quindi dobbiamo eh, nella nostra select, eh, chiamare in causa due volte la tabella portion la prima volta chiamiamola P1 la seconda volta la chiamiamo P2 Cosa? dove eh, noi dobbiamo eh, verificare eh, innanzitutto che eh, P1.displayName sia quello che vogliamo che ne so magari eh, abbiamo detto cap che era presente molte volte, and p2.portion display name sia uguale a qualcos'altro. Adesso andiamo a, prendere, andiamo a vedere cosa eh, magari direttamente nella tabella portion eh, insieme a cap cosa ci potrà essere. Eh, mag, ci sarà una mag o un uh, o flu, fluid ounces sto cercando qualcosa che abbia qualche probabilità di essere proviamo fluid senza ounces starvi, senza o senza tardi, senza preghi, senza ruolo, sì. o bottle, proviamo a vedere bottiglie vediamo se troviamo qualcosa insieme eh, se no poi lo cambiamo uguale battle okay? allora innanzitutto quindi noi stiamo, ci siamo fissati su due vertici del grafo e ci, ci stiamo chiedendo se esista l'arco tra questi due vertici sì. ehm, per saperlo devo andare a vedere qual è eh, ovviamente questa eh, se selezione non mi seleziona una sola riga della tabella P1 mi selezionerà più righe corrispondenti a portion ID diversi e io devo andare però a vedere quali sono i food ID corrispondenti i food ID, sempre dalla tabella, dalla, dalla, dallo schema, il food code, è fondamentalmente è la chiave primaria di questa tabella food, ma ce l'ho anche qui, quindi in pratica non mi serve andare a vedere, andare a fare una join con la tabella food, no? Reggiamo bene il testo, il testo ci dice, guarda, ehm, esiste un arco se almeno un cibo identificato a food code viene servito con entrambi i tipi di porzione, e allora il food code ce l'ho già direttamente nella tabella portion quindi mi basta prendere una portion, un'altra portion e confrontare se queste due portion che abbiano portion ID diversi possono avere food code uguali e ovviamente avendo bloccato il display name avrò esattamente la coppia che mi serve quindi la, la condizione non è una, una join normale che segua delle relazioni, delle, delle relazioni ma è semplicemente un vincolo particolare che mi dice il testo mi dice: io voglio vedere che i due food code siano uguali, p code eh, ovviamente se il cibo è lo stesso, quindi p1.portionid deve essere invece diverso da p2.portionid. Um, portion id Ok e quindi proviamo a vedere cosa salta fuori food pyramid mode portion ho sbagliato leggiamo l'errore table food pyramid mode portion p2 ah si sì, ho messo male le virgolette ok e in questo caso non, non ce ne sono proviamo a togliere questo commento vediamo facciamo vedere alcune mm. dunque potrebbe esserci uno slice di qua e uno string cheer stick mi sembra strano che possano avere lo stesso food code 107.030. 107.030 è stranamente così. Sì. Allora, vediamolo meglio, magari eh, selezioniamo solamente alcuni campi. Possiamo avere portion più 1foodcode code uh, più 1...portion. id e p 1potiondisplayname display name e la stessa cosa su P2, così abbiamo un numero inferiore di, di campi da vedere. Eh, cosa c'è che non gli piace? Ah c'è una virgola di troppo, ok eccola qua, allora qui ci dice ad esempio che noi abbiamo eh, tra bar e clone like crispy bar che sono due portion display name chiaramente diversi, ehm, la portion di 5 e la portion di 6 sono entrambe usate per creare questo food, cioè 13, 120, 100, mm? ecco in questo caso in realtà abbiamo già eh, forse lavorando su questa query eh, ci viene già gratis l'intero insieme di archi del grafo perché se io vado a vedere che thin slice di qua e medium slice sono due display name che corrispondono chiaramente a certe portion ID e che, con, che possono avere eh, lo stesso food code di qua quindi già, eh, già così l'insieme di coppie di portion display name è esattamente quello che mi serve eh, per costruire gli archi del grafo ma mi serve, a questo punto modifichiamo, possiamo far così anziché ci siamo accorti che è più facile del previsto avere tutti gli archi insieme in una botta sola quindi possiamo evitare di aggiungere questo, questo test e usare quello che chiamavamo all'inizio il metodo 3 di costruzione del grafo, cioè avere una query che già mi dia eh, istantaneamente tutti gli archi. Tutti gli archi però devo riuscire a estrarre il peso. Allora, il peso come lo estraggo? Eh, il, il testo mi dice che il peso è dato dal numero distinto di cibi serviti con entrambi i tipi di porzione. Quindi data una coppia di porzione, nel senso di display name sempre, perché questo è il nostro... Eh, la nostra caratteristica, data una coppia di, eh, di display name, eh, conto il numero di righe di fatto, conto il numero di food code diversi, eh? diversi corrispondenti. Quindi la cosa che posso fare a questo punto è raggruppare la mia query per p1.portionDisplayName, portionDisplayName, virgola, P2, quindi per la coppia di portion display name e eh, ovviamente visualizzo solamente queste due informazioni e oltre al count del numero distinto di food code, p1.food code, posso mettere p 1 oppure più 2, è indifferente perché ovviamente eh, nel, eh, più tardi abbiamo richiesto che più 1 e più 2 fossero uguali in, sul campo food code quindi questo è già direttamente il risultato per questa coppia di vertici abbiamo un tipo di food code però ci sono, magari ori, eh, ordiniamo questa query per questa colonna ci sono addirittura delle, eh, dei vertici, ovviamente questa query è simmetrica nel senso che da cup a flood, fluid ci sono 12 e ovviamente da fluid ounces a cup ne avrò anche qua 12, ehm, e così via, eh, tipi di porzioni diverse. E questo numeretto qua sarà il peso del nostro arco. Peso del nostro arco, e eh, ci siamo accorti subito eh, guardando la, la query, che ha ah, a disposizione dei 36, ecco, eh, con eh, 36 cibi diversi che si possono servire in tazza oppure eh, col cucchiaino. Hm? Questo è, diciamo, il nostro lavoro per la costruzione dei, dei, degli, dei, dei pesi, dei, degli archi, dei relativi pesi e quindi possiamo restituire il risultato di questa query. Magari addomestichiamo un pochino i nomi delle colonne, quindi cioè chiamiamolo eh, asname1, as name 2 e poi questo lo chiamiamo as conta solo per avere dei nomi un pochino più comodi nelle colonne e questa è la nostra query eh, attenzione che questa query mi, da, eh, mi restituisce tutti eh, tutte le porzioni anche quelle che non sono presenti nel grafo quindi io prima di tutto dovrò eh, verificare eh, non posso aggiungere tutti questi vertici perché qui perché qui ci sono molte coppie qui ci sono 2088 coppie non sono tantissime ma eh, molte di queste coppie eh, saranno relative a porzioni che non sono nel grafo perché ricordiamoci che nel grafo c'è solamente un sottoinsieme di vertici quindi questa query è molto comoda perché mi dà tutto ma mi dà più di quanto mi serve okay? quindi devo fare attenzione quando, ero, quando userò tra un attimo i risultati di questa query di controllare che effettivamente stia aggiungendo un arco tra due vertici che esistono effettivamente nel grafo Ok, però direi che questa è molto eh, comoda no? per poter restare tutte le informazioni che ho sui grafi. Vertici di partenza, vertice di arrivo, eh, peso, ammesso che ovviamente eh, i vertici esistano, entrambi. Allora, fatto questo, ehm, importiamo questa qui all'interno del DAO, creando ovviamente un tipo di oggetto che ci possa contenere queste informazioni. Ok. Allora, mi prendo nel mio eh, modello un nuovo tipo di oggetto che dovrà contenere due, eh, i due nomi dei due vertici e il peso. Quindi chiamiamolo informazione sull'arco. un nome molto poco significativo, ma in questo caso ci ricordiamo cosa vuol dire. <coughs> Dove ho una stringa eh, che chiamiamo vertice1 una stringa che chiamiamo vertice2, vertice2, e infine eh, un numero intero che chiamiamo peso. Questo è esattamente ciò che arriva dalla, dalla, dalla query e creiamo il solito costruttore, i campi getter, perlomeno i getter e setter di di questi tre campi. Non ci serve altro. Allora questo info arco sarà il risultato del metodo del DAO che dobbiamo creare. Un metodo del DAO public quindi restituirà una lista di questo oggetto che si chiama informazione sull'arco. E qui abbiamo get archi del grafo tutti archi. Non abbiamo bisogno di parametri proprio perché li, li, li, li restituiamo tutti e poi dopo ci dovremo preoccupare di filtrarli. Allora, qui eh, prendiamo la query SQL, la inseriamo nel database, nella, nel metodo string SQL uguale punto virgola in fondo mettiamo gli spazi dove devono essere solite operazioni qui non abbiamo parametri quindi è tutto più semplice e di fatto replichiamo esattamente quello che, abbiamo, quello che facciamo sempre connection uguale dbconnect.getConnection eh, prepare statement uguale connection.prepare partendo dalla SQL mettiamo il try catch chiudiamo la connessione e eh, finalmente eseguiamo la query result set uguale execute query e eh, costruiamo il nostro risultato come eh, lista di eh, si chiamava info arco result uguale new apri list dove per tutti gli elementi result set Next andrò semplicemente ad aggiungere un nuovo info arco okay. all'interno del quale il vertice 1 sarà preso dal result set quindi andiamo a capo magari così più ordinato result set.get il nome del primo arco eh, il primo arco si chiamava name1 nome 1 la colonna, poi il nome del secondo arco era 1, nome 2, e poi infine il peso get string non getresults.get int della colonna che si chiama CNT, cioè il conteggio, questa è la lista. Ehm, non è res.add, ma è result, che ovviamente è puntoad, cioè l'array la list a cui aggiungo oggetti info arco man mano che li estraggo, man mano che estraggo nuove righe del database. Alla fine del ciclo, semplicemente ritorno a questo result. altrimenti ritorno nulla se ci sono problemi di database. Allora questo metodo dovrebbe servirmi all'interno del model per creare gli archi del grafo. Quindi dopo che ho creato i vertici posso eh, ottenere la lista di tutte le info sugli archi. Info arco archi chiedendo sempre al DAO di eseguire questa query dammi tutti gli archi e poi per ciascun elemento di questa lista possiamo andare ad aggiungere un arco eh, purché i vertici ci siano nel grafo quindi bisogna fare attenzione allora la, il codice sarà semplicemente while eh, swatfor arco a due punti archi per, per ogni arco quello che dovrò fare alla fine sarà mh, graphs aggiungere un vertice quindi un vertice pesato quindi c'è già il metodo di graphs che mi fa l'aggiunta dell'arco dell e anche il peso quindi graphs.addEdge with vertices no questo qua deve semplicemente prende il sorgente destinazione e il peso quindi il grafo poi il vertice di partenza che sarà appunto get vertice 1 il vertice di arrivo che sarà appunto get vertice 2 e il peso che sarà appunto get peso ecco questa è l'aggiunta dell'arco ma non la devo fare per tutti gli archi solamente quelli per cui eh, esiste, eh, il, ehm, esiste sia il vertice 1 che il vertice 2 all'interno del grafo altrimenti devo ignorarlo mm? e quindi potrò fare un controllo prima se eh, i vertici contengono il vertice 1 quindi con Tense. che cosa? appunto vertice 1 quindi se il, il vertex set del grafo contiene il vertice 1 e idem il vertex set del grafo contiene anche il vertice 2 quindi ricopio questa condizione allora non devo chiudere questa tonda qua, ma devo chiudere qua sotto. Allora, effettivamente farò questo add edge, altrimenti non la farò. Hm? Eh, a capo. Qui, okay. io eh, per controllare la, il fatto che il vertice 1 e il vertice 2 fossero compresi nel grafo, ho preferito prendere il vertex set del grafo e non la lista di vertici perché la lista dei vertici è un array list, quindi il contents di un array list ha una complessità o di n, mentre il contents di un vertex set ha complessità o di 1, perché si basa sulla, ehm, sulla funzione di hash. Ok? Quindi eh, in questo caso dovremmo essere a posto, possiamo far sì come abbiamo già fatto spesso, fare sì che questa crea grafo ritorni un messaggio, return string.format, così possiamo stampare che la creazione del grafo è avvenuta. Eh, grafo creato con percento di vertici e percento di archi. n allora chiusa tonda barra n chiusa virgolette e poi i parametri sono dis.graph, punto non a vertex ma vertexset punto size e il secondo parametro chiaramente sarà la size dell'edge set e adesso lo testiamo dis.graph.edge set edge set.size. Quindi questo messaggio andiamo a modificare il controller semplicemente per stampare questo messaggio uh, string messaggio uguale e quindi txt result append text messaggio ok proviamo questa parte 100 abbiamo detto analisi e lui mi stamperà che il grafo è stato creato con 355 vertici e 474 archi e ovviamente questi vertici saranno messi qua, se io metto il numero di, di eh, calorie molto inferiori avrò ovviamente un grafo con molti meno vertici molti meno archi e quindi anche qua sarà forse anche più facile da testare mm. provo a abbassare 8 5 calorie comincio a continuare a fare qualche cosa sempre quindi posso anche pensare di fare delle prove con dei grafi più piccoli eh, qui ah, sotto l'1 c'è ancora qualcosa perché ci sono dei tipi di cibi che hanno 0 calorie quelli che vengono magari, eh, eh, che ne so, una tazza d'acqua <ride> o, o, o una fetta di nulla probabilmente hanno zero calorie. Eh, oppure semplicemente il dato delle calorie non sempre è accurato. Ok, quindi questo eh, completa eh, il, il punto C, anzi, D, anzi, e eh, dobbiamo semplicemente permettere eh, di eseguire ancora il punto E no, di questo testo quindi direi che siamo soddisfatti perché abbiamo creato il grafo eh, e possiamo fare un commit anche qui ah me lo sono perso allora team commit e aggiungiamo il messaggio che abbiamo eh, creato archi e poi ci rimane semplicemente l'ultimo punto. Andiamo a leggerlo. Eh, l'ultimo punto dice, per all'utente di selezionare un vertice del grafo della tendina tipo di porzione, questo l'abbiamo già fatto, alla pressione del testo correlate, stampare l'elenco di tutti i tipi di porzione direttamente connessi con il tipo di porzione selezionato e il relativo peso. Direttamente connessi. Quindi direttamente connessi significa i vertici adiacenti a quello dato con il tipo di porzione selezionato e il relativo peso quindi devo stampare, dato il, il tipo di porzione che è un vertice del grafo chiaramente, dovrò stampare tutti i vertici adiacenti e il loro peso è relativamente semplice da fare dovrò semplicemente, la parte più noiosa è costruirmi un oggetto che contenga la lista eh, che devo, devo passare tra il modello e il controller quindi sarà la eh, porzione adiacente una classe porzione adiacente che dovrà contenere il nome della porzione e il peso private double peso noi sappiamo che il peso è un intero ma una volta che l'abbiamo memorizzato dentro il grafo è diventato un numero reale questo è semplicemente l'oggetto che passeremo tra eh, modello e controller gli facciamo creare eh, il costruttore, facciamo creare il getter e sector e siamo a posto. Quindi vuol dire che al nostro modello, questo oggetto si chiama appunto porzione adiacente, al nostro modello, che è dove è finito è qua, aggiungeremo un altro metodo public, get, eh, che restituirà una lista di porzioni adiacenti, get adiacenti, chiamo così questo metodo, che riceverà ovviamente una porzione specificata. Allora, questo è molto semplice perché dato una porzione che sarà un vertice del grafo perché l'abbiamo scelta dalla tendina dobbiamo semplicemente trovare tutti gli adiacenti ma questo lo posso fare con la, la, dentro la libreria jgraph.t con tutti i neighbor list of che dato un vertex mi dà una lista di vertici è proprio il metodo che mi serve quindi dal grafo dato il vertice porzione mi istituisce una, una lista di vertici, in realtà a me non serve solamente la lista di vertici, ma servono anche i pesi, quindi dovrò iterare su questa lista per poter ottenere anche i pesi vicini, i vicini sono questi, e io devo creare invece una lista di porzioni adiacente in cui per ciascun vicino devo anche avere il peso, ma questo peso lo posso andare a interrogare molto facilmente nel grafo. Eh, andando a interrogare il grafo quindi io quindi posso definirmi una nuova lista che è il mio risultato di porzione adiacente new array list di questa cosa qui e per ogni vicino string v due punti vicino per ogni vertice vicino Vicini, chiedo scusa dovrò andare a eh, estrarre anche il peso e lo ottengo semplicemente da io conosco i due vertici cioè il peso dell'arco che collega porzione con v mm? e, quindi punto get non c'è un get weight vero no get edge allora, scusate, su graph this.getEdgeWeight this.graph.getEdgeWeight di un arco che ottengo andando sempre a inter interrogare il grafo getVertex uh, getEdge scusate, edge questo qui tra un source e un target vertex, quindi come sempre devo fare due passaggi, Dal gra al grafo prima devo dire dammi l'arco tra questo vertice sorgente, cioè porzione, e il vertice d'arrivo, cioè v, una volta che ho l'oggetto di tipo arco, vado a estrarre il peso di questo arco, e una volta che ho il peso, posso aggiungere l'elemento alla lista, result.add, perché ho tutto, posso per creare il nuovo oggetto porzione adiacente a cui aggiungerò il nome della porzione, cioè il vicino, e il peso che ho appena calcolato. Questo è semplicemente il valore che mi serve. E posso ritornarlo al mio controller, che a questo punto, molto semplicemente, ha la pressione del tasto porzioni correlate, Dovrà prendere innanzitutto quale porzione ho, ho selezionato, sempre dalla tendina, Get value che è il valore correntemente selezionato. E, prima di tutto verifico che eh, l'utente abbia selezionato qualcosa, se porzione uguale a null, stampo un messaggino di errore alt.add, eh, sì, add append text, errore, devi selezionare una porzione, selezionare una porzione, barra n, chiuso virgolette, chiuso punto virgola, return. Altrimenti vado avanti e molto semplicemente chiederò al model eh, di ridarmi la lista delle porzioni adiacenti, Porzioni ad, porzione adiacente, perché lì non c'è ancora questo signore, ancora usato, va bene. Porzione adiacente, eh, adiacenti, uguale model.get adiacenti della porzione, porzione che ho appena estratto dalla tendina. Punto e virgola e questo semplicemente devo stamparlo quindi for, uh, porzione adiacente, uh, pa, porzione adiacente, due punti adiacenti, dovrò aggiungere per ciascuna porzione adiacente nel mio risultato la descrizione. Append text, text, ok, e in cui string.format e gli metterò eh, il nome della porzione e il, il peso associato a capo. Chiuso: il nome della porzione è pa.getPorzione e l'altro è pa.getPeso. Ok, quindi tutto molto semplice, nel senso che il grosso del lavoro lo fa il metodo eh, getNeighborList che mi dà i vertici corrispondenti. E poi di ciascun vertice dobbiamo prendere il peso. Questi pesi li mettiamo in una lista, la li mandiamo al controller al quale li stampa. Quindi non vorrei cantare vittoria, però vediamo se non ci sono sorprese. Eh, 20 calorie. Facciamo un grafo piccolino. Scelgo, che ok, so, lattina e mi dice che quelli correlati con lattina sono bottiglia che avrà due cibi in comune, tazza che ha due cibi in comune, extra large due cibi in comune e così via. Ne Scelgo un'altra, baby carrot, non ha nessuno correlato, quindi di fatto lui ha un vertice, ha un vertice isolato. Large cap. È collegato con cap e con Slices, con un, un numero, un cibo, con peso 1, quindi c'è un cibo in comune e così via. Nemon Juiced è collegato solamente con table Tablespoon, con peso 1 e così via. Quindi questo, eh, magari bisognerebbe scrivere un messaggio, perché altrimenti tutte queste cose si confondono. Aggiungere nel controller, scusate facciamolo per completezza, già che ci siamo, prima di stampare questi adiacenti mettiamo il titolino txt result.appendtext porzioni correlate a due punti, porzioni correlate a e la e, eh, dunque, barra n, il cibo è, si chiama porzione così capiamo cosa sta succedendo quindi lo rilanciamo e ne scelgo una porzione correlata a con squash cap ad esempio e proviamo a vedere con peso 1 verifichiamo solo prendiamo cap giusto per verificare la simmetria ci sono tante cose, tra cui ovviamente la con squash che ha peso 1 e più tante altre cose con peso diverso. E questo, beh, al di là del fatto che appunto il, il peso dell'arco viene rappresentato come double e non come intero, ma volendo potremmo tranquillamente convertirlo, perché tanto sappiamo che sono numeri interi, ma è solo una questione puramente di stampa, eh, direi che completa il punto 1 no, del, dell'esercizio e ci può quindi dare di tutto il diritto di scrivere che abbiamo terminato punto 1 ok salvando anche questa nuova classe e quindi siamo a metà no, dell'esercizio abbiamo completato la prima parte dell'esercizio vi lascio, diciamo così, questo video fino a questo punto e poi apriamo subito dopo un secondo filmato nel quale proveremo invece anche a risolvere il secondo punto, che tanto per dargli un'occhiata, eh, si tratta di costruire una procedura ricorsiva che trovi eh, il cammino ottimale secondo certi se tipi di criteri. Ma questo lo vediamo tra un attimo nel secondo video. Grazie.